Cari amici, buonasera, finalmente questo giorno arriva. Abbiamo il piacere e l'onore di intervistare l'avvocato Edoardo Polacco, l'unica persona che in Italia ha avuto il coraggio di mettersi in gioco e poi sta tirando dietro di sé tantissimi altri professionisti per divulgare la verità e farlo a proprie spese, difendendo una marea di persone in tutta Italia. Tra qualche minuto, lo avremo qui con noi, e avremo il piacere di sentire cosa ha ha da dirci per rinformarci, capire, comprendere e fare la differenza. Intanto, come dico sempre, un like alla pagina ci aiuta a divulgare, iscrivendosi al canale resterete sempre continuamente aggiornati. Sigla tra qualche secondo insieme all'avvocato Edoardo Polano. Avvocato, buonasera e benvenuto. È un piacere e un onore per noi averla questa sera con noi. Grazie, grazie, l'onore mio, ovviamente, perché per fortuna ci dà la possibilità di, di interloquire e di raccontare le verità che i telegiornali non raccontano. E eh beh, eh, era ora, era ora. Io ripeto, glielo ho detto prima, l'ho detto con i nostri amici nella presentazione, per noi è davvero un piacere, perché è stata la prima persona che in Italia ha avuto il coraggio di contrapporsi alle manipolazioni che arrivano ogni giorno mettendo in gioco da professionista qual è rinomato e conosciuto la professione e anche a sue spese perché poi diremo tra qualche secondo cosa sta facendo per gli italiani in questo periodo cosa che altri non hanno fatto e quindi è tutto da apprezzare magari ce ne fossero come lei no? Sì, beh, sono onorato, io sono proprio onorato perché cinque mesi fa ero, ero l'unico, mi davano del matto. Che, che riuscivo a parlare con le persone vedete anche questo, questo fatto siamo stati nessuno di noi alla parola sulle televisioni di Stato, su Mediaset, sui giornali ci hanno cancellato come se non esistessimo ma per fortuna che esistono questo piccolo mezzo questo telefonino, una piccola, un piccolo mezzo che è un mezzo di democrazia cioè è l'unico certo. mezzo che ci consente di dire almeno le nostre verità noi non io, io come, come tante altre persone non è che la mia è una verità io tento di spiegare quello che succede quello di far vedere documenti e per fortuna quattro mesi, cinque mesi fa ero l'unico pazzo per fortuna tanti, tanti colleghi soprattutto avvocati stanno nobilitando la nostra toga finalmente così vituperata da, da, anche, anche dalla della, della letteratura l'avvocato la, Azzecca cabugli è, è l'elemento essenziale della nostra letteratura devo dire che per fortuna si stanno scatenando decine se non centinaia di avvocati e, e faccio due nomi per tutti l'avvocato Moriggio e l'avvocato Lillo Musso e stiamo finalmente dando voce democratica democratica a un popolo che vuole esclusivamente la Costituzione italiana come punto di riferimento null'altro certo ma il punto principale è proprio quello perché quello che sta accadendo in questo momento storico è devastante principalmente perché viola molti articoli della Costituzione lei magari ci dirà quali perché diceva diciamo un, un programma televisivo di alcuni amici qualche anno fa la cultura ci salverà quello su cui gioca il governo italiano in questo momento, ma non solo il governo italiano perché un po' in tutto il mondo è una manovra mondiale è la mancanza di conoscenza di alcuni punti di riferimento importanti soprattutto della Costituzione. Bisogna, tra virgolette, informarsi ogni giorno dico sempre ai nostri amici anziché pubblicare il piatto di pasta su Facebook in questo momento per il nostro bene per quello della nostra famiglia dobbiamo concentrarci e comprendere un po' di più. Mi sbaglio? E eh beh, è così. Allora, tenete presente che Realmente fino a 5 mesi fa, a febbraio-marzo, i cittadini italiani, l'80-90% dei cittadini italiani, non sapevano cosa fosse un DPCM, DPC, sembrava una patatina chipster, cose del genere. Non, non lo sapeva nessuno perché cioè, venivano utilizzati, ma insomma in forma normale, nel senso che si fa una legge e poi si attuano con dei regolamenti e tra questi DPCM nelle leggi. Nel nostro caso, a un certo punto, il governo ha pensato di esautorare completamente il Parlamento, cancellato il Parlamento, cancellato, e gestire questa emergenza gravissima esclusivamente con queste leggi norme, norme con queste norme regolamentari, per cui invece di, di attuare un regolamento, tutti a casa, nessuno può andare a fare la spesa, nessuno può andare in palestra, nessuno può andare a scuola, una serie di norme repressive della nostra della nostra libertà, libertà costituzionale, ma io, io tra le libertà costituzionali, è inutile fare i numeri, articolo 30, 29, 33 della Costituzione, però voglio dirvi, al di là del nostro credo, ma vi pare possibile che dei vigili urbani possano entrare in una chiesa armati di pistola, andare sull'altare e fare smettere una messa? Neanche i nazisti riuscirono a fare tanto, in Italia, attraverso il DPCM, sono riusciti a bloccare le chiese, a far entrare i poliziotti nelle chiese armati. È una follia che pagheremo per tutta la vita. Vedete, qui non, non è, non è un, mondo, un mondo, il nostro mondo, la nostra società, l'Italia, non deve essere divisa tra comunisti e gente di destra, da negazionisti e permissionisti. No, è questo l'errore noi dobbiamo tutti insieme non consentire che venga cancellata la Costituzione italiana è la base della nostra vita qualsiasi emergenza deve essere gestita come emergenza razionale scientifica basata sulla verità non sulla menzogna non sui morti sui morti non, non, eh, eh, non eh, eh, non sottoposti ad opsia perché si deve nascondere come sono morti, non cremati perché si deve nascondere perché sono morti. Perché non ci può essere questo colloquio? Perché evidentemente serve uno stato repressivo serve un popolo chiuso in casa per poter forse, forse chissà costruire un qualche cosa quando siamo in casa, forse per vendere i nostri porti ai cinesi a due soldi, forse per vendere tutte le nostre aziende ai tedeschi a due soldi, forse, forse, non sappiamo i motivi, però qualcuno li sa questi motivi, qualcuno sì. conosce questi motivi e poi magari nel corso della trasmissione diremo anche cosa ne pensano e simili personaggi come per esempio Monsignor Viganò, che ieri ha scritto una lettera al presidente Trump che mette i brividi, mette i brividi. Beh, io partirei, partirei proprio da questa, perché, avvocato, la cosa più devastante è che ci sono stati i nostri ali che sono morti per creare la libertà. Ah. E oggi le persone vi stanno rinunciando con una facilità assurda, perché la cosa più devastante non è tanto ciò che ci stanno facendo, ma ne parlavamo poc'anzi: che la gente dorme e molto spesso vedi che non vuole svegliarsi, Perché? Da un lato sono stati bravi loro con la manipolazione, hanno usato i migliori al mondo per manipolarci, perché chiaramente non potevano imporci eh, di stare in casa perché lo decidevano loro, ma hanno fatto in modo che fossimo noi ad essere contenti per la nostra salute di stare in casa. Però è chiaro che oggi ci sono talmente tante prove che chi poco poco sveglio apre gli occhi ed inizia chiaramente a guardare le cose. Però tanta gente, nonostante le prove, nonostante c'è chi dal punto di vista legale, medico, scientifico, dice la verità, si lascia imbambolare da tutto quello che gira intorno. Perché tutto questo? Partiamo da Viganò che ha dato, come diceva prima, una prova straordinaria questa mattina. Eh, io infatti dico dico questo: guardate, appunto, non c'è da distinguere il cattolico dall'ateo. Monsignor Viganò, al di là, anche l'ateo non è che può dire che è un ignorante, che, che è un debosciato. Che è uno dei più grandi e illustri cultori, parlo di cultura, cultori del mondo cattolico, una cultura enorme, pazzesca, conosce quattro lingue, il greco il latino antico, cioè, fantastico, una persona di grandissima... Allora questa persona, Monsignore, di grandissima cultura, agli apici del Vaticano, che fa? Scrive una lettera, Diego, al presidente Trump che fa rabbrividire, perché vedete se... L'avvocato polacco dice: È tutto organizzato da Bill Gates. Dico, vabbè, avvocato, tu pensa alle cause e lascia perdere le cose più grandi di te. Se lo dice eh, la, la Maria De Filippi, vabbè, è un'attrice, può darsi anche che dica cose strane, anche se è, ne dice tante. Insomma, oh, ma questa persona, un monsignore di altissima elocutore, vi leggo due righe, no? Tre righe, di una pagina di tre pagine, e dice. E dice, le scrivo, signor Presidente Trump, le scrivo nel silenzio delle autorità civili e religiose. Voglio accogliere queste mie parole come la voce di un grido nel deserto. Lo scopo del, del Great Reset è l'imposizione di una dittatura sanitaria. Un programma di, lo dice, sentite, è un programma di vaccinazione Covid promosso da Bill Gates con la collaborazione dei principali gruppi farmaceutici. Signor Presidente, immagino che questa notizia lei le sia già nota. In alcuni paesi il Great Reset dovrebbe essere attivato tra la fine del 2020 e il primo trimestre del 2021. A tale scopo sono previsti ulteriori lockdown ufficialmente giustificati da una presunta seconda ondata di pandemia. E altre tre pagine. No, rendetevi conto della gravità pazzesca di questa lettera supera qualsiasi possibilità di, di, di, di, di, di contrapposizione no? Quello un po' più matto, quello più negazionista di là, tutte, tutte fanno... Questa scevra scevra da qualsiasi dubbio, lo dice uno dei più alti prelati ecclesiali quindi quindi, amici amici cari prepariamoci al peggio ma noi non siamo, non siamo pessimisti, non siamo vittimisti, ma prepariamoci al peggio. Una cosa è certa, lo, lo dico a tutti, una cosa è certa. A costo di fare la figura del generale Caster, io, io col mio tricolore non mollerò finché non ci ammazzano, ma combatterò fino all'ultimo giorno della mia vita per i diritti dei cittadini italiani. E io ce la metto tutta, sono con lei, lo sa, nel senso che sto facendo cose assurde per eh, divulgare la verità prendendomi attacchi, prendendomi eh, offese. YouTube che mi chiude il canale, me l'hanno chiuso per una settimana, non mi fanno pubblicare, adesso devo mettere i video poi in pubblicazione in secondo momento. TikTok fa lo stesso perché ho pubblicato il video di un medico che davanti ad un ospedale, fa una ripresa dicendo chi è. Nome e cognome, sono il dottor Durs sono davanti all'ospedale di Acireale e qui non c'è nessuno, fino a ieri hanno detto che qui era pieno, quindi con una notizia del genere, YouTube mi scrive contenuto inappropriato allora chiedo a lei avvocato in Italia stanno cambiando anche le leggi perché ciò che è la verità oggi si trasforma in inappropriato cioè è questa la cosa che vogliono farci capire? Guardate è cambiato talmente tutto talmente tutto a livelli, a livelli angoscianti, io dicevo tutti quanti i giorni 6-700 segnalazioni cioè, ormai il mio sta diventando un lavoro come sapete completamente gratuito ed è talmente gratuito che sono stato sottoposto a tre processi disciplinari dal mio ordine degli avvocati perché, perché non si può fare il lavoro gratuito ma io continuo, dire, io continuo a fare il lavoro gratuito per i cittadini italiani chi se ne frega perché i diritti dei cittadini in questi momenti emergenziali vanno tutelati con tutte le nostre forze i cittadini non hanno i soldi per fare le cause e su, su questo vogliono, e vogliono certo. speculare e io gliele faccio gratis Ai cittadini li difendo, li tutelo con tutte le mie forze sempre nell'ambito del diritto sempre nell'ambito del diritto e allora è talmente cambiato tanto che se avete visto i, i, i, i filmati dell'altro ieri che mettono, mettono paura quella signora col cagnolino a Firenze ammanettata perché non aveva la mascherina, ammanettata da 15 15 vigili urbani per una signora con un cane e giustamente oggi degli amici che hanno fatto una loro denuncia, hanno scritto alla procura della Repubblica, al prefetto, e se quel cane impaurito avesse azzannato un vigile, che gli sparavano addosso, ecco cosa succedeva, gli Beh. sparavano, erano talmente eccitati, l'avete visto, un vigile a questa signora che, stava, che chiedeva di lasciarle il braccio ed è stata infortunata al braccio, gli ha stretto le mani al collo come come l'afroamericano ucciso in, in America stiamo rischiando questo e tutto perché tutto perché cosa? Tutto per un virus per un virus che sta mietendo qualche vittima e sta mietendo qualche vittima fa parte della storia umana ma che cos'è certo. la spagnola con 50 milioni di, di vittime no qualche centinaia di migliaia intanto intanto nessuno lo dice ma intanto stiamo percorrendo stiamo percorrendo quello che si chiama la del gregge per cui piano, oggi se noi siamo in tre, uno di noi è positivo, ma è positivo asintomatico, non è malato ma questo è un dato positivo, non è negato, è, che... è positivo perché vuol dire che stiamo guarendo ma ce ne rendiamo conto lo che abbiamo anche noi che facciamo gli avvocati e non facciamo gli scienziati lo capiamo anche noi ma no no no tamponi tamponi tamponi tamponi perché devono aumentare i numeri perché deve seminarsi il terrore perché perché da domenica prossima ci sarà Andiamo il nuovo così. lockdown giovedì è stata convocata la camera mercoledì è stata convocata la camera mercoledì ve lo dico è una cosa di una, una comunicazione di qualche minuto fa c'era data la gentilissima onorevole Gunial, con cui siamo sempre in contatto, mercoledì convocata la Camera, significa che sabato ci saranno 12 PM, quindi nuova chiusura, vedremo che cos'altro chiuderanno, perché dopo un virus, guardate, cambiate il nome a questo virus, vi informo, non si chiama più Covid-19, ma si chiama Covid-Dracula, perché attacca solo dopo le 18 prima non succede nulla possiamo andare sugli autobus con mille persone non succede nulla possiamo andare agli stadi negli stadi mille persone non succede nulla possiamo addirittura andare a pranzo nel ristorante non succede nulla la sera tutti si infettano e quindi non si può prendere da non si può andare a cena chiusi sì, perché la sera e soprattutto la notte questo virus ci uccide, è Questa è la novità scientifica che ci hanno propinato in questi giorni. È dotato di nanotecnologie che sono poi quelle che ci vogliono inoculare sì. loro, perché il fine ultimo sì. è quello. Ma io stamattina ho pubblicato su Instagram un articolo di un giornale del 2017-18 dove si parlava dell'influenza dell stagionale che ha fatto 8 milioni di contagiati. L'influenza stagionale. Oggi non siamo a questi numeri e diventa così drastica la cosa. Abbiamo visto i numeri dei morti per influenza stagionale molto più alti e non se ne è parlato. Ma, avvocato, qui parliamo veramente di violazioni importanti, perché quello che poi mi arriva, ma chiedo sempre a lei, perché io stasera ho il piacere e l'onore di avere lei, che ha tutti i titoli e a livello anche personale e di coscienza per poter dire delle cose, e avere un valore diverso da quello che io dico normalmente. Quindi mi avvalgo di questo. Perché chiaramente un carabiniere che ti impone un dispositivo medico all'interno di, di una struttura pubblica fa tre abusi, non uno. Giusto? Perché non si può portare il viso coperto. Il dispositivo medico lo ordina un medico e la multa è, è illegale se ti fanno la multa. No, guardi, allora io però voglio, voglio un attimo mettere ordine, ordine a questo. Allora, innanzitutto con il nuovo, il nuovo decreto legge hanno superato... Ogni decreto legge e DPCM che fanno, loro che fanno? Vedono che fanno degli errori giuridici, amministrativi, ma pacchiani. E quindi dopo tre giorni esce il nuovo DPCM che modifica quello di prima. Tre giorni dura. Avete visto, per esempio, vi ricordate quei, quei, quel commerciante napoletano che ha chiuso, ha chiuso a mezzanotte e è, è riaperto a mezzanotte 1 perché il DPCM non prevedeva l'apertura. E do, dopo tre giorni il nuovo DPCM per fregare anche il, il, il commerciante napoletano quindi è una modifica quindi hanno modificato anche il decreto legge ha modificato con il DPCM per cui que, la legge sull'antiterrorismo per cui non si poteva non ci, ci si poteva coprire il viso diciamo che in questo momento dal punto di vista della della possiamo vedere della conseguenza delle leggi è scemata. Però scusate, però questo, questo decreto legge e il DPCM dicono la stessa cosa. E prevedono l'obbligatorietà della mascherina solo ed esclusivamente se i luoghi e i momenti temporali obbligano perché. Ci, ci si incontra perché non si garantisce il distanziamento. Lo dice la legge, guardate, andate a vedere. anzi vi specifico anche, perché io non ho memoria per i numeri, ma questo mi è entrato proprio in mente, la legge, decreto legge 125 del 2020, all'articolo 1,1b, quindi ve lo stampate e ve lo mettete in tasca, prevede che la meschina va messa solo se non c'è la garanzia se non c'è la garanzia del distanziamento perché Perché infatti parla di luoghi di deve essere per esempio se sto in una piazza alle 7 di mattina e non c'è nessuno, io non ho nessuno obbligo a mascherina, se sto vicino a un fiume se sto su una fontana se sto in posti dove ho la garanzia quindi, quindi è assolutamente falso quello che dico che poverini, ma poverini a parte il fatto che ci sono alcuni agenti violenti e noi chiediamo ai loro colleghi di prendere le distanze e di non coprirli. io ho qui lo dico perché ce l'ho scritto con le firme di persone che sono state prese messe in macchina picchiate fino al commissariato picchiate lo dico ufficialmente quindi se c'è qualcuno che mi vuole guardare lo faccia perché ho tutte le firme e, e, e anche i video di quello che è successo perché perché non avevano la mascherina ma è ovvio è ovvio che, e, poi, e poi 3, 4, 5 contro 1 è chiaro che per fortuna ci sono tanti agenti di polizia che fanno il loro dovere, sono bravi. Ma queste persone non glielo dicono che il decreto legge prevede al comma 1 barra 1b che si possano mettere, non glielo dice nessuno. Ma ovviamente questi poverelli non si possono leggere otta, 98 pagine, 98 pagine no, di DPCM per riuscire a capire come mettere una multa. Tant'è vero e lo dico a tutti i cittadini, andate su internet, è, è stata necessaria una, una circolare del Ministero degli Interni che gli spiega guardate che non ci sono le sanzioni in molti casi eh, e gli spiega che non possono mettere a chiunque ciò non toglie che c'è questa, questa forza repressiva ed è quasi sempre illegittima ecco perché noi guardate noi non stiamo facendo una battaglia no, tutto no, no noi chiediamo l'applicazione della legge io continuo, continuo. Tant'è vero cosa faccio? Vado davanti a un giudice. Io non vado a, Io, ma non io, io, il nostro mondo. Ormai siamo una famiglia. Non andiamo a sfondare le vetrine, non andiamo a incendiare i cassonetti. Ma avremo il diritto di fare il ricorso e di rivolgersi a dei giudici perché, perché la legge, la Costituzione italiana venga prima dei soprusi. Lo potremo fare tant'è vero che, ve lo ricordate, lo ricordo a tutti, abbiamo presentato 2800 querele in tutte le procure d'Italia contro i soprusi che noi pensiamo siano soprusi, poi lo deciderà un giudice, no? E voglio ricordare un fatto che, eh, lo dico ufficialmente con una questione di poche ore fa, che la procura della Repubblica di Trento aveva finalmente aperto il fascicolo penale contro il Presidente del Consiglio fissandoci un'udienza per il 17 novembre davanti al GUP, e quindi finalmente l'Italia avrebbe avuto almeno la possibilità di chiedere giustizia davanti a un giudice chiediamo giustizia poi avremo torto e ci darà torto no è stato è stato, è stato espropriato il fascicolo ed è stato mandato a Roma dopo che era stata fissata già l'udienza e quindi il buon giudice di Trento che voleva il 17 novembre emettere un suo decreto sui dpcm di conte su richiesta di un cittadino italiano che si era visto tra virgolette violentato da questi dpcm non potrà farlo perché il grande grande partito di potere mediatico giuridico giudiziario chiamiamolo così così non ci queregano ha tratto a sé il fascicolo di Conte. Sono, sono le cose la... strane che succedono in questa pseudo democrazia. Ma un comportamento del genere mi fa pensare, io voglio dire penso, perché poi faccio dei pensieri ad alta voce, dico sempre fate finta che io eh, sto raccontando un sogno, no? Ma quello che mi fa pensare, che mi fa immaginare è proprio la situazione che eh, si sviluppa quando le forze camorristiche, malavitose, eccetera, sottraggono i fascicoli per evitare di Uh, avere testimoni contro o addirittura uh, mandano qualcuno a eliminare il testimone cioè si sta giocando lo stesso gioco cioè chi ci dovrebbe, che dovrebbe rappresentarci in questo mio sogno, in questa mia fantasia in questo mio pensare ad alta voce si sta comportando come chi dovremmo combattere costantemente mi sembra un controsezzo io cosa Dio del Dio, per fortuna evito di sognare perché se sognarsi <ride> come sogna lei mi, mi, mi arresterebbero e quindi io non sogno e quindi no, no, ho, meno, ho meno possibilità di cadere in errore. Ma noi, ecco, no, la, cosa, la cosa che voglio sottolineare, noi stiamo seguendo perfettamente tutto quello che ci consente di fare la legge. Allora voglio anche dire che in questo momento, in queste ore, abbiamo, abbiamo almeno 40-50 avvocati, il gruppo degli avvocati, e di, eh, di, di, di Sardo il gruppo del Comicost, lo studio Massafra eh, eh, il, il gruppo de, degli avvocati di mille avvocati per la costruzione dell'avvocato Lisso eh, Musso e Lillo Musso che stanno, stanno, depositando, stanno depositando nei tribunali una serie enorme fantasi, di ricorsi enorme, ma tutti di legittimità con pareri non solo di, di, di grandissimi scienziati quelli veri parliamo degli scienziati quelli veri abbiamo tra noi eh, tra noi il professor Scoglio dico tra questi che hanno fatto che hanno messo le file professor Scoglio candidato premio Nobel della medicina 2018 Nobel, non veterinari che sono diventati zanzarologi zanzarologi che diventano subretti. ecco, voglio dirlo perché siamo tutti quanti è facile, è premio Nobel, ha firmato anzi, ve lo faccio vedere, dovrei averlo qui mi fa anche piacere farvelo vedere mi, ecco, mi sposto un attimo ha firmato un vediamo se, se riesco a trovarlo un protocollo in cui, affè, eccolo qua, guardate guardate mi fa piacere fare vedere almeno il titolo. Si vedrà al contrario. Eccolo qua. E questo qui. Perfetto. I, con I Covid producono fino al 95% di falsi positivi. Guardate la firma, eh? non, è, non è uno scherzo. Eh, per, ecco qua. Ecco qua. Sì, professor Scoglio. Ecco. Ecco. Ma professor Scoglio o oh, è un matto, e non è matto, altrimenti non avrebbe fatto, non sarebbe stato candidato al Nobel nella vicina, o è uno scemo privo di cultura, e questo ovviamente non è così, perché è uno dei massimi esperti. Lui afferma, afferma i tamponi. Non, non, sono, non sono testati, non sono autorizzati. Ci sono cento tipi di tamponi, cento tipi, e nessuno sa quali sono, chi li porta, chi li fa, chi li autorizza. Ma Dio, ma è mai possibile? Allora ecco perché vedete, non è, non si tratta di Negare l'evidenza. No, al contrario, le autorità italiane dovrebbero non devono loro negare, ci devono dire io scusi, eh, ma io se mi vado a fare un'operazione, una qualsiasi operazione anche di basso, devo firmare il consenso informato, lo sappiamo tutti, in cui mi dicono che cosa vado incontro, che cosa si utilizza, quale anestesia mi mettono, lo sapete tutti invece io mi vado a fare il tampone nessuno mi deve dire nulla non mi deve dire che tipo di tampone noi abbiamo diritto a sapere la marca del tampone da dove proviene la scadenza i tamponi scadono la scadenza è sopra l'autorizzazione perché devono avere anche il marchio CE devono essere autorizzati e soprattutto qual è il laboratorio quale è il laboratorio sono nozioni obbligatorie per legge Nessuno dice nulla, allora io avrei o il diritto di chiamare i carabinieri e di dire mi stanno facendo una omissione di atti d'ufficio perché mi vogliono fare un tampone senza dirmi nulla di quello di cui ho diritto. E tra le altre cose, tanto per dire gli abusi, scusatemi, se vado da una parte all'altra, ma ho decine di denunce di persone che vanno a lavorare è che gli mettono questo cavolo di termometro qui, eh, scanner, come cavolo qui sulla fronte. Ma io dico, ma, ma si può essere più dementi di così? Ma dei dementi sono... Perché insistono anche, lui dice, no scusi, se vuole proprio mi, me la mette sul polso, no? No, questi dementi, questi dementi insistono, no, io te la metto dove mi va, ma, ma vi rendete con un pericolo pazzesco? Se voglio andare su internet... E vi scaricate il bugiardino di questi termoscanner. C'è scritto pericolo di morte. Me lo dico, vi sto dicendo una cosa. Andate, e, e, termometro la, a, a raggi infrarossi, la gira e me lo scaricate. Pericolo. Perché? Perché possono essere utilizzati solo da personale medico o paramedico, non dal poliziotto con, con la pistola, non da, da, dal commesso. E tra l'altro, se proprio vuoi, te do il polso e non mi rompere. e invece no, siamo arrivati a una tale pazzia che il commesso del negozio decide lui un giorno, un giorno, se decide lui un giorno ci dirà dà, mettiti, mettiti piegato che te ne da qualche parte la pistola. Noi non possiamo dire nulla Ma no, rendetevi conto, sto dicendo una baggianata, ma è così, perché dici, no, decido io dove metto. Ma che decido? Ma, ma tu sei un pazzo ma sia, ecco, siamo in, ragazzi, siamo impazziti attorno a noi c'è la pazzia più totale, ma ma stiamo attenti perché mentre noi impazziamo, perché quanta gente, io so, so di una marea si sta ammazzando, sta in depressione mentre sì. noi noi poveri noi poveri, noi popolo ci ammazziamo e magari andiamo uno contro l'altro perché il commesso mi vuole infilare la pistola in fronte e io gli do magari un pugno per reazione o uno schiaffo perché non ce la faccio più ad avere cento volte al giorno questa pistola in fronte altri si arricchiscono a dismisura il covid è la più grande ricchezza dei ricchi di questo pianeta ma sapete cosa significa la Comunità Europea ha già prenotato 700 milioni di vaccini lo sapete che significa 100 milioni di tamponi non so se immagino. e sapete che tutto questo non si, fa, non si fa con le gare pubbliche si fa a commissione diretta senza nessun controllo ma secondo voi ci potrà essere qualche cosa o è tutto trasparente spicchiato? Marco, ragazzi ec ecco, ecco cos'è diventato il Covid ecco ah. cos'è la, la morte di un popolo la distruzione di un'economia e l'arricchimento a dismisura di alcuni potenti ragazzi Ieri sera per esempio ho visto un, un dato oggettivo eh, devastante, i banchi con le rotelle su Amazon costano 30 euro normali, se li prendi all'ingrosso anche 25 perché il presidente di un'associazione li ha presi a 24,90 e ne ha presi 100, niente di che. La scuola italiana ha preso i banchi con le rotelle a 270 euro l'uno. E nel comune in cui mi trovo in questo momento questa operazione è stata fatta. Chi li ha guadagnati quei soldi? per le fatture finte chi se le è messi in tasca quei cioè soldi che hanno pagato da dove escono e dove rientrano cioè veramente devastante sì, ma quasi, non, non solo questo perché lei ha detto una cosa anzi quasi così minimale il problema è che non sono proprio arrivati i banchi cioè magari, <ride> sono, no, perché, vabbè, almeno sono, hanno pagato 200 euro invece di 30 vabbè qualcuno no, neanche i 30 perché i banchi si sono arrivati il 10% L'altro 90% non si sa. Voi sapete che addirittura non hanno desecretato neanche chi sono le, le, le, le ditte che hanno vinto. Cioè, le ditte che hanno vinto, diciamo, vinto per, tanto per dire una, così, tanto un eufemismo, sono segrete perché lo Stato, come, come il delitto Moro o l'aereo che è cascato 30 anni fa, o la, la, la, la, questa, cioè sono segreti di, segreti di Stato i banchi. Ma Con i nostri stiamo, soldi, ma di che stiamo parlando? Ma di che cosa parliamo? E dopodiché, dopodiché, e dopodiché, ma perché stanno spingendo una marea di classi alla fame, gli artigiani, le partite, i ristoratori, stanno distruggendo chi dà posti di lavoro. Da una parte si premia ovviamente si premiano i grandi potentati. I Benetton che ancora col cavolo che hanno ceduto le autostrade, quella buffonata cioè... l'ex Fiat che ha smesso di produrre macchine. Che cosa produce mascherine? La Fiat è la più grande produttrice di mascherine d'Italia e d'Europa. La ex Fiat, ecco, capite? Ma ecco perché mh, mh, mh, mh, mh, complottissimi, che ma qui già, il, il complotto è finito da un pezzo, è finito da un... allora. Allora, però, però, vale ancora la pena di lottare, vale la pena di lottare, perché guardate, vedete, eh, eh, Jung, Jung diceva tutto è sincronico, ma è anche vero che all'interno del sincronismo, uno, un chicco di sabbia fa saltare tutto il sincronismo, anche il sincronismo junghiano, perché se quello scarabeo... Non avesse colpito il vetro quel giorno sarebbe saltato anche il sincronismo junghiano. E allora noi la sabbia gliela lanciamo tutti i giorni, sabbia, non bottiglia incendiaria, sabbia, e un, giorno, e un giorno questo meccanismo lo allora, farà. Sicuramente. Danila ci chiede: buonasera, potete aiutarci quindi a capire noi cosa possiamo fare di concreto? È questo che sta facendo l'avvocato stasera, giusto? <ride> noi cosa possiamo fare? Eh, eh, eh, Danila dobbiamo essere uniti in questo momento dobbiamo essere solo uniti al massimo non, non, dobbiamo, non dobbiamo farci dividere per nessuna ragione noi siamo il popolo lo Stato Danila siamo noi cioè lo Stato è l'unione dei cittadini si chiama Stato siamo noi con, con il nostro lavoro che diamo lo stipendio al poliziotto al ministro, al parlamentare diamo anche lo stipendio della protezione civile con i nostri soldi, lo Stato siamo noi, noi ce lo riprenderemo questo Stato prima o poi ce lo riprenderemo possono resistere quanto vogliono, ma quanti, quanti super ministri avete visto passare sei mesi cioè dico, dai, la potentissima Fornero, il lacrime il mio ministero, quanto è durato? sei mesi, otto mesi un anno, due anni ma si autocancellano, alla fine si autocancelleranno perché? Perché noi dobbiamo rimanere coesi, uni, uniti. Adesso in questi, vedete, mentre sul primo lockdown eravamo eh, sperduti, perché non sapevamo neanche cosa significasse, quindi ci hanno colto di sorpresa, questa volta no, questa volta siamo tutti coscienti di quello che possiamo fare dei nostri diritti e quindi mentre prima abbiamo subito e eh, abbiamo che abbiamo fatto però? Abbiamo cantato dalle finestre ve lo ricordate? Abbiamo fatto abbiamo fatto dentro la nostra voce eh, eh, l'ugola italiana la canzone partanopea, la, la voglia di vivere, questa volta no questa volta sappiamo che un lockdown adesso ci, ci ucciderebbe completamente e allora io dico ai nostri governanti ma lo dico lo dico non come, come politico, non sono politico, lo dico come, come studioso di sociologia, di sociologia, lo dico come studioso della storia, non lasciate, non, non occludete tutti gli spazi, perché anche al nemico va sempre lasciato uno spazio di fuga perché. Se chiudete tutti gli spazi, prima o poi, il popolo si rivolterà contro uno Stato che lo opprime e si rivolterà purtroppo anche con la violenza del popolo che ormai alla fine è sta morendo. Quindi noi dobbiamo essere uniti perché dobbiamo invece continuare la nostra battaglia di democrazia pronti in qualsiasi momento. Pronti senza, in qualsiasi senza, momento. Senza dubbio. Infatti Piero dice... Eh, Caro Vincenzo, in tanti sono svegli ma non hanno ancora aperto gli occhi. Mannaggia, eh, proprio perché eh, eh, si sta facendo un lavoro di divulgazione per questo motivo, no? Proprio per fargli aprire gli occhi. Eh, e poi dice avremmo dovuto camminare tra i cadaveri, invece camminiamo nel bel mezzo di, lasciamo stare, meglio che non lo dico. Non eh, so, però, vedete, eh, vedete eh, a questo serve la stampa, la televisione, tutti i, me i media. I media ci hanno lobotomizzato, allora dico, dico a tutti: ecco, tra l'altro, dal, dal primo novembre da, per una settimana abbiamo proposto a tutti i nostri amici: facciamo lo sciopero delle televisioni, non guardiamo per una settimana le televisioni, chiudiamo media e Rai, non guardiamo qualche filmetto in qualche canaletto scrauso, ma lasciamo no diamogli un segnale una spallata perché con le televisioni con i giornali che ci ma se vuoi, se vuoi cambiare sei canali se tutti quelli in media se terrai in una sera, alle nove di sera tutti i programmi covid in cui tutti attori oh, dai covid stanno tutti muore stanno morendo parte il fatto che stranamente non c'è un potente che muore di covid No. Cioè, una, cioè, ma, scusate no, io vi voglio dire una cosa ma, lo, no, dico, ma lo, dico, lo dico ecco mi, mi tolgo la toga lo dico come essere umano ma se c'è uno che sta a pezzi con la salute no operazioni prosta da cuore si chiama Silvio Berlusconi che ha 84 anni poi sarà anche, anche leggermente consumato da qualche da qualche bella ragazza che in questi 80 anni no, lui avrà avuto 8 9 mila belle ragazze prende il covid No, dopo la settimana sta a casa tutto bello, sereno, sembra l'ingiovanito di dei 20 anni, non so se l'avete visto ultimamente cioè Berlusconi dobbè, è, è proprio la certezza che il covid non uccide <ride> cioè Berlusconi è la certezza, che il covid non uccide, anzi ringiovanisce anche quel, anche là, il, il, come si è, anche Briatore, l'avete visto? Anche lui è uscito ringiovanito avrà fatto anche durante queste settimane un po' di, di punture e altro ma escono ringiovaniti allora o oh, questo Covid è, è, è, è, è, è diciamo, è, è, è come è Dracula, per cui attacca di notte attacca solo i poveri, e allora i ricchi, i stanno meglio dopo, e i poveri muoiono, probabilmente sarà così sarà anche razzista, probabilmente prima o poi lo scopriranno, perché come sapete, come sapete non è stato ancora isolato ne sono stati eh, isolati alcuni eh, filamenti, ma, eh, ma il Covid eh, reale totalmente non è stato isolato, ce l'hanno spiegato benissimo, anche il professor Palù ultimamente in televisione, insomma per cui probabilmente scopriranno che un Covid razzista è, è, è, so, è solo notturno. Quando ce lo diranno. <ride> Ci sta. Lo Salvo infatti dice che è più facile governare un popolo terrorizzato, fanno terrorismo mediano, tagliano la testa a chi non mette la mascherina. Questo è un dato devastante però. eh. Ma sono talmente tanti dati devastanti che non, non possiamo più stare dietro a nulla. Il dato devastante è anche... Ma guardate, le cose più illogiche del mondo... Allora, una vasca termale delle terme ha talmente tanti minerali che uccide qualsiasi virus. Tant'è vero che non si mette il cloro nella vasca termale, perché c'è lo zinco, c'è lo zolfo, che sono antisettici naturali. Ecco, chiudono le terme. Ma io dico, ma qual è il... Io, mi piacerebbe sapere, no, ma io lo dico come, come persona colta, colta, ma mi dite il motivo per cui chiudi le terme. Ma qual è il motivo per cui, o, o, mi dici il motivo per cui non si poteva stare al mare? Al mare, in teoria, poi sono stati tutti quanti a 10 metri di distanza. Ma come il mare è la cosa più salubre che esista: tutti gli scienziati del mondo dicono andate al mare perché c'è il sole che uccide i virus, lo sappiamo, la salsedine che uccide i virus, una marea di, di altri elementi che uccide i virus. Se c'è un, un posto dove il virus non può attecchire, è il mare. No, mare. ricordatevi, ricordatevi. Tu non dimentichiamoci: quelle, quei passanti che andavano a passeggiare a mare che, che sono stati aggrediti dagli elicotteri della Guardia di Finanza, Carabinieri 1 senza nessuno. Ve lo ricordate queste immagini? Gravissime. Questo è lo stato in cui ci hanno messo, purtroppo. Ma noi, tanto resisteremo, siamo immortali le nostre idee sono immortali, la nostra Costituzione è immortale, da questa coesione di immortalità riusciremo a uscirne fuori. <ride> Infatti dice eh, Piero, tra un po' il virus si chiamerà fame e sarà ben peggio del fanta covid, ed è quello che ci stanno portando, no? L'unione fa la forza, l'unione fa sì, la forza. Sì, sì, sì, sì. Maria forse sarà, forse sarà meglio morire, forse sarà meglio morire di... <ride> Di Covid che è morire di fame, forse però ecco vi voglio. Anzi, mi, mi, mi voglio agganciare a questo. Guardate, stasera abbiamo pubblicato una cosa molto, questa è una cosa molto seria. Molto abbiamo pubblicato sul nostro sito dell'associazione di lo con l'avvocato polacco.it, un modulo che potete scaricare in cui voi decidete le cure, in cui voi decidete le cure. Se mai vi ammalate ricordate ormai guarda, un dato certo ecco mi spoglio un'altra volta senza toga un dato certo è che i morti molti morti sono morti perché sono stati intubati se non fossero stati intubati non sarebbero morti perché hanno pompato ossigeno a pressione dove c'erano dei trombi Pompino, sì, i trombi sapevamo che è, partono e muori è una cosa è, è, chi, nessuno può dire che non sia così e quindi moltissimi morti sono allora abbiamo preparato un modulo che potrete vediamo se mettiamo in descrizione i commenti di bere. diritto avvocato no, se no. mi sito lo mettiamo nei commenti comunque sì, adesso poi, poi ve lo ve vedo un modulo ma comunque lo potete scaricare eccolo qua vi faccio vedere eccolo qua eccolo qui ecco questo modulo che lo potete scaricare dal nostro sito wwwio sto con lavvocato polaccoit chiede al proprio medico curante lo si consegna e se volete ov ovviamente la si consegna a un familiare un medico curante con la firma con il documento allegato e chiede di non essere intubato per qualsiasi ragione si venga, si venga. e chiede anche le cure perché, perché i nostri, nostri primari hanno messo delle possibili cure che, eh, ma possibili sedie per cui eh, faccio, faccio eh, il, eh, la, la famosa idrossiclorochina eh, l'antibiotico la, il cortisone, l'anticoagulante che sono quelli che salvano la vita e, una e il plasma ecco qua, il plasma che, che a nord viene usato sapete che a nord, a Padova viene usato e sono stati guariti tutti nel centro-sud non esiste plasma perché nessuna region re regione ha messo da parte il plasma e quindi se, se avete qualcuno che speriamo mai si ammalasse veramente di covid, mandatelo a Padova dove esiste il plasma e lì certamente sopravviverà rispetto ai nostri ospedali laziali dove non so come ne usciremo sempre che vi ammaliate perché una cosa è la positività al tampone, una cosa è ammalarsi. Sono assolutamente diverse. Abbiamo l'ultimo minuto perché lei sa che ha un altro appuntamento e poi inizia la sua diretta come ogni sera alle 19 quindi approfitto per leggere velocissimamente queste constatazioni queste domande per poi salutarci e ringraziarla. Piero dice posso fare una domanda chi fa i tamponi o misura la temperatura può essere un pinco pallino o deve avere una laurea in medicina? No oh, assolutamente chi fa il tampone deve essere un sanitario o parasanitario quindi deve essere o laureato in scienze infermieristiche o meglio ma anche chi fa chi misura la temperatura. Ancora nessuno ha sollevato il problema... Guarda, lo stiamo facendo noi in questi giorni, stiamo facendo una serie di... Oh, sto seguendo una vicenda di una fabbrica, Poi no, non dico il nome perché mi vogliono querelare, ma poi lo dirò, eh, in cui il, il pistolero la mattina... A 800 dipendenti, punta sempre questo là, tutte le mattine della vita. Con questo là, Stiamo facendo anche delle denunce. Io sto facendo delle querele perché se non quereliamo e se non interviene qualcuno a sequestrare anche questi arnesi, non si possono usare se non si è parasanitari. Andatevi a leggere, guardate, ma è semplice. Guardate io, io, io voglio dire a tutti i cittadini italiani: non credete ai dogmi. Se io vi dico questa cosa, non mi credete andate su internet, bugiardino, termometro laser e leggete cosa c'è scritto. No, è, è, è un presidio medico, non può essere usato da Maria Rossi, non può essere usato nei confronti di altri e quindi dobbiamo ribellarci sempre con i metodi giudiziari a chi usurpa del suo potere. Il commesso vendesse due golf e spero che lo faccia bene perché si deve guadagnare lo stipendio vendendo i golf non sparando con una pistola sulla nostra fronte con tutti i danni che ne conseguono Beh, vado velocissimo per liberarla non voglio rompere gli piani allora uh, dice appunto Patrizio ho letto che fanno anche gli sconti per farti il tampone Sicuro, non avendo la pressione ti regalano e questa è la mia affermazione poi Rosalba dice troppi decreti di legge il popolo non conta più poi una domanda interessante appunto ancora di Anna Fontana che dice si può rifiutare di far mettere il termometro sulla fronte o chiamano i carabinieri? Qui una risposta no, per no, la diversità. No, devi essere tu che chiami i carabinieri, devi essere tu che chiami i carabinieri perché la misurazione della temperatura si può fare in qualsiasi parte del corpo, qualsiasi. Quindi sei tu che chiami i carabinieri perché non è obbligatorio farsi fare... La, e tra l'altro chiami i carabinieri anche per abuso della professione medica perché quello che te la sta facendo non è né medico né infermiere o è un vigilante con la pistola e con quella pistola andrà a fare qualche altra cosa oppure è un commesso e ha ancora ancora meno possibilità di farci la differenza al contrario, grazie. non sono loro che li chiamiamo noi, chiamiamo noi. Non, è che non, si, non è che si dorme e appare non è che si dorme, dice Grazia e che appare assurdo che lo Stato sia un tuo nemico siamo arrivati a questo ahimè ed è palese ma, ma eh, perdonare, ma è della storia no? basta leggere la storia in alcuni casi della nostra storia e della storia dei popoli lo Stato è diventato nemico del popolo insomma purtroppo eh, tant è tanto vero che le rivoluzioni nah, il popolo per dire la rivoluzione francese eh, è stato contro lo Stato e ha ucciso ghigliottinato uno stato per poi fare un altro stato certo, Piero dice Rai e compagni come ascolti sono caduti del 3% detto dalla Rai stessa ma chiaramente, chiaramente senza dubbio grazie avvocato, la gente ha paura ma questi sono ottimi consigli, uniti possiamo farcela ringraziamenti vari per lei avvocato tantissimi, troppe persone terrorizzate un'Italia ancora, ancora una volta divisa è quello il gioco che stanno facendo no? e Piero dice ricordate il film Matrix, sono convinto che nella nostra Matrix vi siano tanti neo quindi un, un minimo di fiducia e vivrete e ancora andiamo avanti con le affermazioni perché non rispondono a queste semplici domande questo mi fa rabbia oh, eh. chiedo scusa una domanda che dobbiamo fare ecco e poi, poi chiudiamo che devo scappare una domanda che dobbiamo fare a chiunque quelli no perché allora scusate eh. hanno messo guarda questa è una domanda fatela a tutti noi siamo obbligati già da sette giorni otto giorni a mettere mascherine tutti voi andiamo in strada giusto? Noi dal, dal 13, 13 ottobre Oggi siamo al 30, allora sapete che il virus l'incubazione di 10 giorni. Ormai l'organizzazione mondiale ha dato 10 giorni tempo. Significa che, se tutta l'Italia sta mettendo da 14 giorni le mascherine tutti obbligatoriamente, significa che i contagi dovrebbero essere di, almeno dimezzati. No, scusate, eh, eh, sto facendo un calcolo proprio da, della serva: tutti con le mascherine, quindi tutti non ci possiamo infettare tutti non ci possiamo infettare perché le mascherine non fanno infettare quindi i, i contagiati in questi 14 giorni devono essere dimezzati no sono aumentati scusate cioè, allora fate da questa domanda ma allora c'è qualcosa che non va allora ci sta o ci prendete in giro che non esistono questi dati, o le mascherine non servono a niente. Scegliete voi la risposta. Noi non la possiamo dare, ma datecela voi. ecco. Fate, ponete questa domanda a quelli che ci rompono le scatole con le mascherine. Mascherine serviranno, poi un giorno ne parleremo. Poi Un giorno guardate, a più presto mi sto facendo fare un grafico. No, di quanto è piccolo un virus e di quanto è grande una maglia di una mascherina lo sto facendo fare in modo che cioè fate conto che questa è la maglia di una mascherina e questo sia un virus, virus che i batteri riescono a essere bloccati ma questo lo dico lo dico esclusivamente per comprendere meglio qual è questa grande farsa ma questa è una domanda certa è, con tutti, con le mascherine, con le scuole con le mascherine, perché dovremmo dimezzarlo questo contagio? No, sta aumentando. E allora. Non, non serve a abbiamo... niente. Avvocato, un ultimo consiglio, secondo sì. questa domanda, cosa bisogna fare concretamente? Pochi semplici passi e poi la liberiamo ringraziandola immensamente per quello che le ha fatto per noi stasera, fissando un'altra diretta se vorrà. Per una sola puntata. Senz'altro, allora, vi devo dire una cosa. Io, ovviamente, sono io, io qualche mio collaboratore. Che scusa se non posso rispondere a mille, a mille domande al giorno. Che scusa abbiamo organizzato il nostro sito in maniera. Devo dire, sono, sono felicissimo. Perché www.yustocolavvocatopolacco.it? Perché abbiamo inserito. Tutti questi documenti, i ricorsi, e le, le diffide, i documenti scientifici, quindi troverete sotto documenti, sotto news, tutti scaricabili gratuitamente per tutti. Quindi andate a guardare qual è il vostro problema, ve lo scaricate, è tutto gratis, quindi non si paga nulla, e ve lo mettete in tasca e quello sarà il vostro salvacondotto. Benissimo, avvocato, ho messo il sito in descrizione, lo lascio qui, e intanto la saluto immensamente, poi ci sentiremo nei prossimi giorni per fissare un'altra diretta, saluto i nostri amici e come sempre divulgate, divulgate, divulgate, fate in modo che questa diretta arrivi a quante più persone possibili, un like alla pagina, iscrivetevi al canale, seguite l'avvocato sul suo sito, sulle sue dirette, tra, le, tra poco ne inizierà una alle 19, quindi tutti lì per continuare a sentire, stiamo uniti, divulghiamo e facciamo in modo che il messaggio arrivi a più persone possibile grazie Buongiorno avvocato, grazie. grazie amici, buona serata grazie, grazie un abbraccio a tutti